Detersivo, gnocca di bambù, tette, Marco Togni e anche Andrea Secco. Buongiorno a tutti, inizia così la mia giornata andando in palestra Siete pronti? Oggi sarà una giornata con tanti meeting, tante cose da fare, tante persone da vedere Quindi restate con me tutto il giorno e ci divertiremo, adesso si entra in palestra con la mia card speciale quindi in un secondo pam. eccoci qua ci vediamo dopo, ciao! Oh mio Dio che faticaccia. di caccia! Vabbè, adesso mi preparo, mi devo andare a cambiare fare una doccia subito subito Che devo andare a fare questo meeting che incontro questo capo di questa catena di videogiochi Che non posso spoilerarvi, quindi pronti, si parte! Vabbè, facciamo anche un po' di spesa, prendiamo un po' di pollo, eccolo qui Poi cosa si potrebbe prendere? Una focaccia o oh, le focaccine? latte, pollo e un po' di parco comunque nei combini le borse sono gratis mentre nella maggior parte dei supermercati costano 5 yen, così ve lo ricordate Beh, non so per quale motivo ma queste ragazzine hanno delle conchiglie in testa, comunque eccoci qua nel video log di oggi, sono appena arrivato sono a una stazione da Akihabara, sono da Saksabashi e sono qui per fare un meeting con il capo di una casa di videogiochi che poi vi andrò a raccontare, tra l'altro sono in anticipo di ben 7 minuti, vabbè aspetto il mio manager qui, ho cambiato agenzia, non sono più con Breaker, adesso sono con questa agenzia nuova, vi presenterò il mio manager nuovo che ci sta sbattendo tantissimo per trovarmi un sacco di lavori e è veramente bravo, quindi se lo trovo non è lui in ritardo, è io che sono stranamente in anticipo e mi raccomando non confondete questa stazione con quella di Asaxa perché è tutt'altra parte questo è un negozio tutto dedicato ai bottoni, sembrano quelli di qualche videogioco no? tipo questa non sembra la, la sailor cattiva di quelle là che erano così non so che sei erano, vi metto una foto qui Guardate che bello che sai se dice in, in bocca al lupo qua si dice in culo alla mucca No non lo so però c'è una mucca così Intanto è arrivato Kohei, Kohei che saluta <ride> Guardate che bella la maglia di Kohei con tutti i pesci Riconosco almeno uno, Nemo Stiamo aspettando anche l'altra manager che però non è in anticipo come me Vedete io che sono più giapponese di tutti e tre Vabbè siamo arrivati, si va su Non posso farvi vedere altro ma vi dirò come andrà più tardi Poi vi faccio vedere anche una gnocca di bambù quindi state pronti ciao ciao. ciao. ed ecco gnocca di bambù numero 2 Ciao, Ciao. Eh? Ciao! abbiamo finito il meeting e adesso mi sposto a Shibuya dove vedo un mio altro amico, quindi il meeting è andato benissimo, ci saranno un sacco di sorprese, non vedo l'ora di poterle condividere, ma ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, che sembra hamamatsu che è una stazione giapponese ma invece vuole dire ti ammazzo, ti ammazzo in italiano, in mio caro che vuol dire eh e devo varoi Non è che ma non Vabbè, quindi ci si sposta verso Shibuya e vabbè. A dopo. oggi siccome non avevo molto tempo mangerò il kombini quindi mi sono fatto dare questo mento caldo del valore tipo 3 euro eccolo qua con il mentaico guardate e poi questo caffè ice coffee e in più c'è anche questa zuppa che adesso vado a mettere l'acqua calda vabbè non è il massimo però in pochi minuti e con 5 euro si riesce a mangiare anche a tokyo Pensate che ho anche preso questo pezzo di salmone 17 proteine quindi boh lo assaggeremo anche se l'aspetto non è che si pronunci chissà che buono ma magari chissà mi sorprenderà Sì diciamo che non è il miglior salmone che ho mai mangiato però vabbè Comunque vedete questi che sembrano spaghetti sono i a me, praticamente hanno pochissime calorie Oddio si è appannato ovviamente col caldo Buon appetito a tutti e ci vediamo con i prossimi meeting Ed eccomi qua Shibuya nel casino più casino Oh c'è la velocità di slam dunk che attira un sacco di giovani Che figata cosa succede? Vabbè ecco qua che andiamo a vedere il cane e sto per incontrare un mio amico se lo troviamo il cane di Hachiko. oggi ha la fascia di... che fascia è? Guardate che bel look Io l'arte moderna non la capisco però boh scrivetemi nei commenti voi Ma che scemo è per appoggiarsi Vabbè per tutti gli hashikoki, come vi ho detto è una delle categorie dello hentai Quindi andatevi a vedere il video Pam. Avete mai sentito parlare di hentai? No? Nessuno? Non oh, fate i finti tonti. Vabbè, ma ne parliamo noi. Che cos'è quell'anime? Oh, guarda. Qua di solito danno in onda ai miei video, ma sfortunatamente in questo momento no. Beh, la sfiga, eh. Sapete che qua io ho fatto uno shooting una sera così in allegria. Vabbè, comunque è uscito il nuovo Slam Dunk, eh, credo, presumo. A voi piace? A me piaceva un sacco la canzone. Se volete vi faccio la cover, sì, ditemi. Eccoci qua. È una parola che piace a tutti i giapponesi. Non so perché. Eccoci qua. Non so, dico ma che covai sta parola. Sì. Proprio fa scintille in Giappone. Quindi, se volete conquistare gnocca o gnocco di bambù, vi consiglio la parola, eccoci qua. Comunque, ci stiamo bevendo questo caffè americano con il signore dalle uova a cent'anni. E siamo davanti a uh, Dior. Ah, vi ricordate che qua in realtà c'ero stato con Gold Erika? Non vi siete visti il video di Seba Yuri on a vedere. Seba e Erica che vanno a cattinare, quello che <ride> potete vedere. Era un invitato da casa. Trailer. Volete andare a pattinare, potete farlo qui. E vabbè, quindi ci vediamo dopo. Che dopo devo incontrarmi con Andrea Secco. Se volete fare camping a Chiatto Street, potete venire qui. Comunque, questa è una delle mie strade preferite: è Chiatto Street dove potete comprare vestiti, poi potete comprare tutto vestiti usati che però costano una cifra pazzesca. Cioè, devo dire che costa quasi di meno, meno nuovi. Infatti tutti ci dicono: è eh, conviene conviene, ma conviene un cazzo. Se proprio volete andarci, andate in quello di Kicji Joji che costa vagamente di meno, anche se c'è molta meno scelta. È perché io vi dico le cose vere, scusate guardate che bello loro sono le cavie che praticamente viene messo nei, in questi occhiali il mio video musicale di fire trailer <musica> Stradicciuola per fare un po' di shopping Dobbiamo fare big money e tante view Quindi tette Siamo tornati dal nostro fidato cane Hachiko E abbiamo scoperto che ha vinto la fascia Di Miss Sorriso perché c'è scritto Proprio bocca denti saluta settimanale Della bocca dei denti quindi la fascia di Miss Sorriso Marco Togni eh, Segue i trend come il mio manager Kohei. Anche lui c'ha la maglia degli animali Vedete c'ha tutto lo zoo Che animale assomiglio? Ecco, una giraffa E anche Andrea Secco Questa con la maglia dei pochi 12 euro da Uniclo. Davvero? Sì, sì. Beh se ce l'ha detto Marco, Sec... Marco Secco Marco Secco siamo Siete una ship, è una ship siamo, siamo Marco Secco Facciamo un campai dai Fate finta che è il primo Campari. Campai Campai sì, che c'entra? Perché voi l'avete chiesto senza Kanpai, ghiaccio. Kanpai. Kanpai. Ma non è mai campare. Mi se è campare soda. È tipo sembra un crodino. L'hanno fatto male. Vero? Fa ah. Vabbè, salutiamo Marco che Ciao. adesso mi odia un po' di più. Ciao! Ciao. Siamo in questa viuzza che mi piace un sacco di Shibuya, quindi veramente veniteci. Qua, tra l'altro, sono anche andato a incontrare il principe dell'ex Yugoslavia, quindi, posto bellissimo. Oh mio dio si è già fatta sera qua a Shibuya adesso si va a mangiare il tantammen -man, con anche una special guest è arrivata ora di cena e andiamo a mangiare in questo ristorante che adoro che fa il tantammen e il Mabotopu, che sono delle ricette di Sichuan e sono veramente buonissime andiamo oggi il mio amico è vestito con la maglia del negozio che mi piace e adesso andiamo a mangiarci la cucina super PDPD, che vorrebbe dire piccantissima quella che pizzica pizzica C ho una fame pazzesca è arrivato il cibo guardate che buono io devo dire che ho una passione ma proprio una passione specattata per il lo adoro e lo mangerei di continuo e è questo è veramente buonissimo infatti penso che gliene fregherò un po' al mio amico ma a me piace proprio il sancho che è questa cosa piccante che si mangia e c'è un profumo io adoro non potete capire tra l'altro mi hanno detto che crea sui passione come una droga questo sancho che arriva al mio che c'ha fame Oh ah, eccolo qui Uh, direi che è ora di mangiare Quindi io mi gusto questo tanto a me. Buon appetito Sembra il tipo di ghegheghe no che Foto Ho deciso di mangiarmi anche una mooncake Che sono queste torte luna Che si mangiano praticamente durante il festival di autunno Io ne mangiavo un sacco quando ero in Cina Durante il festival d'autunno Sono buonissime E questa è a forma di panda Quindi non vedo l'ora di assaggiarla Mi sembra il dessert perfetto per questa giornata Che devo dire è stata lunga, faticosa Un sacco di meeting Ma mi sono divertito veramente tantissimo ma guardate quanto è carina, assaggiamola Mmm, Davvero buonissima E già che ci sono andiamo a comprare un po' di detersivo Perché è importante fare la lavatrice Vabbè, prima di tornare a casa faccio un salto al buco off Vabbè, e siccome è ormai una settimana che ho giocato a tutti Resident Evil prendo anche il Revelation 2 così ho finito tutta la collezione finisce così questo video, spero che vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti da Giappone, bye bye vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store